Venditalia 2018, siamo allo stand di Dispensa Zaniboni e ancora una volta con Nicola Zaniboni che intanto salutiamo, bentornato Un saluto a tutti voi anche di Vending News Tu sei diventata ormai una star perché tra Vending TV e Oreca TV riesci a presentare tutte le novità che nel frattempo Dispensa Zaniboni offre al mercato a Cibus hai mostrato una serie di prodotti dedicati al fuoricasa, oggi a Venditalia ci sono altre novità. Sì, certo. Noi per il vending cerchiamo di raccogliere sempre nuovi prodotti e nuove proposte perché riteniamo che sia importante dare una innovazione continua nell'offerta nell delle macchine, dei nostri distributori. Per cui... Il nostro lavoro è sempre quello di eh, cercare di proporre qualcosa di nuovo e anche quest'anno, in questa edizione, secondo me, abbiamo qualcosa di interessante da proporre. Beh, io posso dire che insomma da detto ai lavori con 30 anni di esperienza nel segmento del vending e con la giusta attenzione alle cose che state presentando. Credo abbiate davvero colto nel segno perché siete riusciti a integrare altri prodotti ancora nel segmento del vending di grandissima qualità. Quali sono? Allora, ehm, noi proponiamo eh, sempre prodotti su varie linee. Eh, nel mondo del salato eh, l'offerta eh, quest'anno si arricchisce con prodotti a base di legumi, quindi rivolti a un pubblico che è attento a un'alimentazione una di tipo vegana attenta al senza glutine quindi abbiamo prodotti snack con farina di ceci piuttosto che con quinoa abbiamo una riduzione di packaging di alcuni prodotti classici con l'inserimento anche di nuovi gusti vedi eh, i crosti, eh, vedi le nuvole eh, quindi eh, con aziende con le quali lavoriamo molto bene in questa direzione nel mondo del dolce eh, abbiamo la proposta eh, nuova, eh, è quella delle cookies, eh, abbiamo mh, sviluppato con un'azienda ehm, olandese specializzata proprio in questo tipologia di, di prodotto, ehm, tre ricette, una è il cookies tradizionale eh, con le gocce di cioccolato, una è con, ehm, farcita con crema di nocciola e l'altra è con ehm, cioccolato bianco e con mirtilli, quindi è ehm, un dolce che vediamo è sempre più diffuso ed è sempre più apprezzato dai consumatori. Siamo entrati anche nel mondo delle bevande eh, perché eh, vediamo che c'è una richiesta di bevande particolari, nel senso che si guarda con attenzione i prodotti senza zucchero e quindi abbiamo una proposta eh, di un prodotto a base riso, eh, aromatizzato in vari modi con il eh, melograno piuttosto che con il eh, limone e zenzero piuttosto che con eh, i frutti della passione la cur curcuma. Quindi eh, qualcosa di innovativo. Eh, il marchio è ora sì Quindi un marchio, un marchio nuovo Ma che eh, credo che ne sentiremo parlare molto Così come abbiamo sempre nelle bevande energetiche Una proposta nuova che è Magnesium una, bava, una bevanda che non è a base di caffeina e taurina ma a, a base magnesio, quindi eh, qualcosa è qualcosa rivolto soprattutto a quel pubblico eh, sportivo, attento, adulto, anche perché il gusto non è il gusto classico dolciastro della, del, di certi prodotti, ma è un gusto eh, agrumi, quindi forse è rivolto per un pubblico, eh, per un, un utente, sicuramente che eh, apprezza più questa tipologia di di, di eh. Di, di, di gusto insomma. E poi abbiamo eh, proposte anche nel mondo del biologico, eh, sia nel dolce e nel salato con le crostatine della Valdenza. Eh, a, abbiamo inserito mh, già avevamo eh, prodotti eh, diciamo, del convenzionale adesso abbiamo inserito anche prodotti del biologico sia eh, gusto mirtillo che gusto albicocca così come nel, nel salato le schiacciatine eh, a base di farro a base di semi di chia di, di bottoli anche questo per il pubblico che eh, que, quegli utenti che vogliono un, un prodotto biologico <ride> Io mi sono trattenuto dal dirti ancora, certo. Devo dire che effettivamente anche gli stessi nostri clienti ci dicono: ma cosa. Quando la smetterete di fornirci cose, di, di, di proporci cose nuove. No, adesso a parte gli scherzi, Appunto, parte gli esatto. scherzi eh, si ride su questa cosa, giustiamo. ecco, si ride su questa cosa perché ormai è diventato un gioco quasi nostro, ma ehm, vediamo che cogliamo quello che è il punto, che è la proposta sempre più differenziata. Quindi, sempre più differenziata e sempre più vicina esatto. e attenta alle esigenze dei consumatori, non solo dei gestori. Devo dire inoltre, e questo a vostro favore, che state riuscendo a coprire l'intero comparto del vending, ma anche del fuoricasa, con la moltitudine di prodotti presentati negli ultimi 12-18 mesi. Bravi, davvero tanti, tantissimi complimenti Nicola. Grazie, noi cerchiamo di cogliere quelli che sono i momenti di consumo che eh, riteniamo eh, debbano essere eh, superati, l'offerta deve essere vasta, soprattutto per delle, le macchine, per i distributori, che possono essere posizionati ovunque e quindi devono dare, dare una risposta a quelle richieste del consumatore in qualsiasi momento della giornata. Quindi questo è il nostro, il nostro obiettivo. È Una mission che state rispettando in pieno attraverso la distribuzione capillare devo dire, ai gestori, quanti sono i vostri clienti in Italia? Ma oggi ne, abbiamo, ne contiamo circa un migliaio di clienti, abbiamo una rete di vendita proprio concentrata sul, sulla distribuzione automatica Abbiamo sempre accaduto ecco, in, in questo settore da quando siamo partiti, abbiamo, quando abbiamo visto che i prodotti snack eh, erano interessati per il consumatore abbiamo detto questo è il mercato dove possiamo proporre qualcosa di, di, di nuovo e di valido, ecco, per cui ci siamo impegnati in questo. E allora, diciamo a tutti loro, quei pochi che eh, ancora non conoscono il vostro di indirizzo di posta elettronica per entrare in contatto diretto con voi senza alcun impegno, perché magari hanno visto questo prodottino qui o altri prodotti e vogliono chiederne maggiori informazioni senza impegno, qual è? questo indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Sì, il nostro sito è www.dispensazaniboni.it eh, Nel sito eh, noi ehm, aggiorniamo costantemente la nostra proposta, quindi i cataloghi che inseriti nel sito sono aggiornati. In più eh, abbiamo inserito anche nel sito una tabella con... Ehm, tutte le, eh, i, diciamo, le caratteristiche nutrizionali anche dei nostri prodotti interessanti per, mh, soprattutto per i gestori che abbiano bisogno di eh, fare delle proposte eh, mirate a un pubblico che per eh, problemi di intolleranza, problemi di, eh, di eh, abitudini di consumo hanno bisogno di prodotti particolari. Stiamo dando comunicazione proprio anche di questo, di, di, di, in questo senso. Ecco, Bene, allora nell'area dedicata, attraverso il, la voce contatti, potranno entrare in contatto diretto con voi. Grazie Nicola. Grazie a voi e buona fiera a tutti. Buona fiera anche a te, avete tantissime novità, devi sapere, voi dovete sapere che eh, ci sono tantissime altre novità che non attendono altro che essere divulgate attraverso i microfoni e le telecamere di bellintv.it e quindi fuggiamo via. Ciao Nicola! grazie ciao a tutti. Non andate via, altre novità vi attendono.